sono stato Peppino di Capri l'abbraccio anche se non dovrei beh intanto Peppino si annuncia con una canzone visto sì, sì. che lei prima ha citato volevo ah, ricordare la periodo cosa, adesso sentiamo che cosa, le, che cosa le dedica allora non cantavo io questa canzone ma ah, io la serata in cui sono stato invitato ho cantato canzoni che facevano parte del mio primo repertorio tu sei una malattia calma La vita che sto coro cerca sempre a te. Poi c'era un'altra che mi ricordo: che era il periodo. Mai più nessuno al mondo tamerà così, per te nessuno al mondo soffrirà così. Allora. تقیرو دی کاتری وقتی میزی لطفاً برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها باخبر بشید از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم